Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi e io oggi ti voglio aiutare a darti dei consigli su delle mete ideali per viaggi di nozze durante il periodo estivo. E primaverile insomma quindi con partenze da fine aprile inizio maggio fino a tutto settembre inizio ottobre considera in linea generale che tutte quelle mete che si trovano nel nostro emisfero boreale sono ideali quindi stati uniti canada polinesia nord europa russia vanno benissimo eh, se invece vuoi delle isole un attimino più esotiche ti posso consigliare hawaii polinesia isole Fiji e Isole Cook. Non dimenticate che il nostro Mediterraneo va benissimo, assieme anche alle Isole Canarie e quelle di Capoverde. Se invece è in mente qualcosa come l'Oceano Indiano, allora Indonesia e la parte orientale della Thailandia vanno bene, oppure Kenya, Zanzibar, Madagascar e anche Seychelles. Ci sono invece delle eccezioni, ovvero delle nazioni che si trovano nell'emisfero australe, ovvero quello che sta al di sotto dell'equatore, che però io consiglio molto, specie se hai in mente di partire durante la nostra primavera o autunno, proprio perché sono mete dove non troverai né troppo caldo né troppo freddo e nemmeno tante piogge. Queste mete sono per esempio Sudafrica, la Namibia, eh, il Botswana e anche il Perù. Io spero di averti dato delle belle idee e eh, se vuoi ulteriori informazioni o anche un preventivo, basta che mi contatti. Ciao, a presto.